Parte, eh, si parte, vale, si va ragazzi, con le forbicioni in spalla, si va, si cammina, si monta, si sale, con le le, le le, un sarampo avventuroso, non ti preoccupare, è tutto tranquillo Guarda qua che bel passaggino eh? Ma che fai ti butti? Ah no, tranquillo Tranquillissimo non si sfrascellò sembra, non dico assodato, però effettivamente vedo c'è una bella difficoltà a poter fornire un esempio di un'azienda italiana che mi offra qualcosa di gratuito senza pensare subito a dover catturare il nome di mail, a dovermi fare un'offerta, vendere qualcosa, farmi scegliere fra i suoi prodotti, insomma io dico un condividere una risorsa di valore ed immediatamente utile in maniera, diciamo, se non altro apparentemente del tutto disinteressata. A che scopo? Ma se la strategia nel futuro delle aziende si incentra tutta sulle relazioni, sulla fiducia, sulla credibilità, sulla reputazione, sull'ascoltare, se tutte queste cose ti suonano giuste, ma dovranno partire da qualche parte, non da dopo che gli ho venduto qualcosa. Quindi se devono partire da prima, partiranno dal dimostrare appunto attraverso dei servizi delle risorse gratuite che non sono lì per spremere per macinare per ottenere qualcosa subito ma sono lì per dare soddisfazione per creare comunità intorno ad un interesse specifico per far sì che le persone si ritrovano si, si conoscano, scambino delle informazioni per far sì che ci sia possibilità di aiutare chi ha un problema raccogliendo magari insieme delle risorse utili in maniera che non sia solo una lista di articoli e chi li ha scritti e un link là ma qualcosa di più che agli altri risparmi del tempo e che a chi l'ha fatto richieda del tempo serio mi sembra che non c'è nulla o quasi e quindi se conosci qualcosa fammelo sapere e se ti occupi di marketing o di capire in che direzione andare verso il futuro, oltre a quella di sparare mille altri articoli, post su Instagram e Facebook, per lo più insignificanti o uguali a quello che fanno tutti gli altri, comincia magari a considerare questa possibilità. Se sono così in pochi, quasi nessuno a farlo, non ho una chance di fare qualcosa che mi faccia apprezzare per tanto tempo e fare qualcosa di cui andare in qualche modo orgoglioso, qualcosa di veramente utile per gli altri. Lo fuori?